Tanto lo sai cosa, cosa sto per dire Ariki, non pensi che sia ora di tornare su Youtube Sai, un po' di tempo che non carichi i video lì Eh, guarda che manchi ai fan, secondo me mm. eh. Cioè, dov'è, sì Cioè sai voi tu che sto troppo presso ah, lo studio Così okay. quello studio Sì, questo i miei pussi I miei pussi Ok, allora facciamo così Fai finta che questo libro Questo, non il dizionario, il libro è una casa. Ma è un libro? Sì, lo so che è un libro, però fai finta che è una casa. Ma sì, un libro? È una casa? Sì, ma è un libro. Eh, eh, Immagino, sta cazzo detesta che questo libro è una casa. È, ma se... è un libro. Una casa? Ma è che sta libro. a discutere con me così che, che sono tua madre? È un libro. Questo è una casa. Questo è un libro vabbè fa finta che te sia da cazzo vabbè, da vabbè, casa vabbè, ecco. vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè vabbè vabbè vabbè il mondo di buffia è una casa Eh sì, sì esatto, stavo... oh cazzo però insomma pensa che sia da casa io non ti incazzare se no poi Peppe si arrabbia con me vabbè vabbè comunque stavo dicendo eh... aspetta ma dov'è Peppe? ciao allora fai finta che sia una casa pensa che questa casa sia tutta la tua immaginazione e che dentro ci puoi entrare solo te e Marta Rosito beh sarebbe una bella svolta e eh dai, Ricky, pensa cosa potresti fare dentro una casa con la Marta Losito? Eh. Beh, oddio. ogni volta penso cosa potrei fare in una casa con Marta Losito. Beh, però, solo con Peppe, penso cosa potrei fare veramente. E con Peppe potrei fare le cose con i, cani. con i cani. Boh, io penso che dentro la testa hai tanta roba che pensa solo a Peppe. Erica, tu secondo me c'hai troppa fantasia, no, no. e secondo me è meglio che lasciamo stare. Che ne pensi? Bella idea del cazzo. Bella idea del cazzo. Nada piccolo. piccola, no Ehi, hey, se mi piace la figa, uh, se sì te l'ho detto, si te l'ho detto. Quanto mi piace, quanto mi piace. Faccio le stronzate, faccio le stronzate. Si, ne faccio tante, uh.